Io penso che ancora il mobile sia protagonista, non perché è il futuro, perché comunque è già il presente come vi ho visto in questi due giorni, ma il mobile sarà protagonista per la concezione di mobile che dovremmo avere, perché attualmente molti pensano che fare un sito mobile significhi vedere il sito in maniera ottimale anche da mobile, ma non è così, è proprio pensare all'utilizzo che l'utente fa da mobile, perché è un utilizzo totalmente diverso, con lo smartphone sarà ancora diverso che con il desktop, ehm, dunque già noi attualmente con chi con i clienti per esempio che credono in noi, eh, noi sviluppiamo soluzioni abbastanza dettagliate sul, eh, sui siti mobile, eh, proprio aggiungendo o cambiando funzionalità, perché quello che l'utente cerca da ogni dispositivo è, è, è un, un cercare in modo diverso e avere, avere risposte diverse. Eh, invece una speranza che che, che ho è magari l'internazionalizzazione. Internazio eh, internazionalizzazione perché? Perché con la crisi attuale eh, se eh, non, non, non, non si pensa, se chi eh, fa business non pensa che un sito debba essere in più lingue, dunque un e-commerce deve vendere in tutto il mondo, perché? Perché l'italiano compra in tutto il mondo, eh, dunque il business italiano sarebbe tagliato fuori. Dunque una cosa che spero io è che speranza che spero non sia vana, che l'internazionalizzazione eh, si diffonda a, a livello più culturalmente, eh, questa è la mia speranza.